che i partiti abbiano capito come mascherarsi, si sono presentati in tutte le città d'Italia, dietro tantissime liste civiche hanno cercato di cambiare pelle per lasciare indietro tutti i danni che avevano fatto con i loro partiti, Forza Italia Fratelli d'Italia, Partito Democratico eh, però questo gioco non durerà molto eh, perché comunque siamo destinati in qualche modo a scomparire diciamolo, eh, i danni rimangono nel tempo e si ritroveranno anche in seguito per cui non lo chiamerei un flop in questo momento tra l'altro voglio dire che siamo un movimento giovane che sta andando avanti e credo veramente che stiamo dimostrando che questa crescita sia continua, ci sarà anche nei prossimi anni, non, non ci arrendiamo.